e quindi la delibera di giunta cioè le normali assegnazioni di manutenzione aree verdi ah, e, e in questo senso è stata affrontata in commissione dopodiché per rispondere al, al quesito posto da me al dubbio alla perplessità del consigliere Vergi, i presidenti scrivono la relazione il deliberato che figura nel uh, nella pagina successiva è ad opera degli uffici. Quindi non è che io mi sto emendando, anche perché nell'emendamento che propongo richiamo, riprendo completamente il testo della relazione che invece ho fatto io personalmente. Quindi l'errore non è mio personalmente, cioè non sto emendando una cosa scritta da me, ma sto sottolineando che deliberato così come presentato, crea ambiguità perché fa riferimento a una convenzione di concessione del piano sportivo, cosa che non è nell'essere della questione. Per errore è stata citata, è stata stracciata male la frase stato chiaro. Consigliere sì, grazie, per una, per una precisazione non per essere pignolo, ma se gli uffici sbagliano e nell'oggetto della relazione c'è scritto per relativo ad una convenzione per la concessione dell'impianto sportivo è la stessa che viene riportato dopo, per cui forse anche l'oggetto è da emendare. Eh, questa l'avete scritta voi, eh? non l'ho scritta io. Per cui non è che non diamo la colpa agli uffici, sempre, che è comodo il titolo sarà eh, il titolo, titolo, è, è dire, il titolo, sarà titolo alla, della una, de pratica che è arrivata almeno la verifica fatta. e vedate questo questo Prego, stiamo attendendo un attimo, prego, prego, scusate, stiamo attendendo un attimo la.. Stiamo attendendo un attimo l'emendamento anche riguardante il titolo. E poi mettiamo, procediamo a mettere. No, no, no, no, no, no, sospende per no, minuti no, Grazie a tutti, sì, do lettura degli emendamenti, quindi l'emendamento. centro sportivo Gismauri, quindi Gismauri, Fresco, M. Mauri, il 1990, tutto legato. 60... No, no, no, no, no, no, no, no, no, Non è no, no, no, no, no, no, no, Presentato no, no, arrivo arrivo arrivo arrivo arrivo la votazione vota vota vota vota vota vota vota vota vota la votazione presenti 35 favorevoli 35 contrari 0 senti 0 approvato mettiamo in votazione la delibera alimentata vota vota vota chiudiamo la votazione presenti 34 favorevoli 34 contrari 0 assenti 0 approvato passiamo al punto successivo parere relativo al progetto per opere di comunicazione relativa alle vie di cordoni e Cornaglia realizzazione di 75 tipi di vie Cornaglia la parola al vicepresidente della commissione Territorio non ha il tempo il come la sua per non ci La dama per lei. La gara per lei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 32 favorevoli, 3 contrari, 1 astenuti, 1 approvato. Leo. Passiamo al punto successivo, proposte di delibera sul potenziamento del recente. No, la parola al Presidente della Commissione, recentemente Roberto Pedorado. Eh, vorrei capire una cosa. Allora, volevo chiedere, eh, volevo chiedere se avete avuto modo di leggere questa relazione oppure io non ho problemi a leggere Abbiamo letto, abbiamo letto Abbiamo letto, abbiamo letto No, un no un Allora Onorevole Consiglio, la Commissione di decentramento, rimessa sin data 6 novembre 2013, ha approvato maggioranza dopo lo giustizia di discussione, la proposta di delibera sotto sottoriportata sul potenziamento del decentramento. Premesso che le attuali normative nazionali, intervenendo sulla struttura dei bilanci dei comuni, determinano per gli stessi una rilevante carenza di risorse, cui conseguono grave difficoltà per una coerente gestione sia qualitativa che quantitativa dei servizi generali. Si rende necessaria la richiesta governo al Parlamento di permettere ai comuni non solo di forzare i patti di stabilità, ma pure di poter chiudere i bilanci in pareggio al netto degli interessi passivi. Sottolineato che il mantenimento dei comuni è una condizione di mancanza di risorse, non deve rendere difficoltosa qualsiasi auspicata trasformazione che. Rilevato che in data 19 luglio 2013 i sindaci dell'area metropolitana si sono incontrati per avviare il processo di costituzione della città no. metropolitana di Milano, la città metropolitana può essere l'occasione per una grande opera di razionalizzazione dell'intervento del servizio pubblico sull'intera società. Il presupposto che essenziale di tale razionalizzazione è una semplificazione dei processi decisionali pubblici, politici e amministrativi. Semplificazione va in coppia con un'autonomia decisionale rispetto a funzioni ben delineate ed esclusive assegnate a ogni livello istituzionale. Questa semplificazione dei poteri decisionali deve avvenire completamente verso la regione con la definizione delle funzioni proprie della città metropolitana e verso i municipi da istituire con funzioni proprie a partire dalla regione. La città metropolitana deve esercitare potere sovracomunale sulle questioni strategiche, ma soprattutto organizzare servizi tecnici di genere, valorizzando in un modo sempre istituzionale e comuni. Considerando so che è auspicabile un forte trasferimento di poteri dalla regione verso la città metropolitana e di comuni, per la città metropolitana di Milano è essenziale che sta nuovo ente e di mantenere in sé unicamente le funzioni strategiche di coordinamento e consegue che il trasferimento da parte del Comune di Milano di tutte quelle funzioni tipiche di un comune alle attuali istituzioni decentrate diventa una priorità attu attuativa senza la quale sarà difficile superare le resistenze dell'assorbimento degli altri comuni della città metropolitana. L'avvio di un il passaggio di potere come previsto dall'articolo 17,5 del, del, del, del, 2, del 2, il 2. Il 2 il via di trasformazione principale è la precondizione per concretizzare i successivi passaggi della via del proprio il Consiglio di zona 9 chiede al sindaco di Milano la propria comunale e l'integrale attuazione del 2013 della delibera 2014 del 2026, 2012 il numero 2452 del 2023-2012 relativa anche all'iniziato trasferimento dell delle competenze in ordine dalla la umana urbana al verde e alla non delle del lavoro le competenze le, le delifere vanno modificate con l'espresso previsione che il personale trasferito farà capo al direttore di zona, oltre che per la dipendente dell'Arsica, anche per quella che La trasformazione del 2014 delle zone del centro in veri e propri politici, come si è attuato da 13 anni a Roma. Che i capitani costituiti abbiano un loro bilancio e un'altra trasferimenti relativi alle funzioni decisionali, si è avviato da subito un percorso per le opportune modifiche del titolo settimo della Fondazione Comune di Milano relativamente al decentramento, e per rafforzamento dello spettro come previsto dall'articolo 17, attraverso l'istituzione dei municipi con le stesse competenze e conseguenti risorse previste dalla normativa relativa ai municipi di Roma, in particolare prevedendo 1 di dotare i municipi di risorse e autonomia, di autonomia iniziativa amministrativa finanziaria e gestionale, di attribuire ai municipi le funzioni relative ai servizi di prossimità, ai servizi demografici, ai servizi sociali di assistenza, ai servizi scolastici e educativi, all'attività e ai servizi culturali, sportivi e ricreativi. Alle gestioni patrimoniali di tagliate degli immobili di interesse municipale, comprende la manutenzione scolastica e del verde, l'interesse locale, artigianato e il commercio sclusa grande distribuzione di città di politica l'organizzazione attraverso organi per il Presidente di Punta Consiglio con attribuzione comunale del comunale quarto, elezione di resta del Presidente di modello elettivo di tipologia comunale con riduzione del numero dei consiglieri questa, questa delibera, come detto della, della commissione ha di vedere di, di sollecitare quello che da ormai da molti anni eh, stiamo richiedendo indipendentemente dal fatto che eh, ci sia un'aggiunta di un in certo colore. Questa richiesta era stata fatta se non mi ricordo male anche in passato quando, quando, quando c'era un'omogeneità un di, eh, diciamo, di maggioranza nella di Milano. Noi capiamo che questa, questa delibera può essere uh, migliorabile, però si ritiene, ci, si ritiene che sia un inizio positivo per poter arrivare a quello che è stato scritto e io spesso noi chiediamo di, di commentarla con voi, perché quello che vorremmo è avere la più ampia approvazione da parte di questo Consiglio, per poter poi raggiungere gli obiettivi che ci siamo proposti. Grazie. Sì, grazie Presidente. Ma, eh, penso che questo sia uno degli argomenti diciamo principe del, del Consiglio di zona, perché è una delle iniziative che, sebbene hanno preso i Presidenti di zona senza coinvolgere un po' tutti sì. i consiglieri, è una delle iniziative più importanti per ridare un attimo slancio e vita al, al decentramento, che possiamo dire nelle nostre giunte di centrodestra e anche nella giunta di centrosinistra non ha... Eh, non ha raggiunto i risultati che noi consiglieri di zona ci aspettiamo e soprattutto i cittadini si aspettano. Eh, avremo delle osservazioni a questa delibera, avremo delle, soprattutto per quanto riguarda i dispositivi, delle necessità di modifiche, però chiedo dei 5 minuti di sospensione per poter parlare con il mio gruppo e decidere come continuare i lavori dell'aula. Consigliere Italia 2, prima della sospensione che, concediamo, che si concede o no, no, no, no. Sospendiamo per 5 minuti. Ma questa, ma questa, ma questa, ma... È Di, che Cosa un... sì, che non metto neanche si dice che io non si può fare sempre che sia uno Poi arrivano qua che i 20 20 li accorgo schieri la No, no, no, no Questo è il si C'è l'esempio No, il è perché c'è? Io avevo delle politiche, non ti fanno, politiche, non di parte, ma ti, non ti se, un minuto un minuto. Che questo, purtroppo... se che mi si dice che non si può che non mi dice neanche poi arrivo qua presenta... eh. me ne presentano 20, quindi... non è una roba non è una roba normale un un invece ho dico il mio gruppo e sono tutti d'accordo ho mandato li... ma, sì, ma si è una questo è tanto di la mia la mia idea abbiamo fatto capire non che la situazione non diciamo che la linea del presidente No, vedete che comunque grazie. un messaggio è passato. Se vai a dirmi, è evidente... No, non toccare nessuno. E no, gli non 5 minuti di sospensione... Certo, 5 minuti di sospensione ho capito ma se ti dico che voglio fare gli tu mi dici non la posso, non la posso toccare per niente adesso ne accetti lei? per andare a lavorare con Massimo amore? io lo posso bello bello bello bello bello bello bello bello bello bello bello la bello bello Io bello bello bello bello bello bello bello bello bello bello Bene. Mm. Io non ho la non che, ma non riusciamo a gestire il programma però scusate mi sembra una mancanza di rispetto nei confronti degli altri che si fanno le linee del PDR mi sembra che se ne so per un po' le larghe intese sono le larghe intese mi sembra la in questo momento mi sembra logico le larghe intese mi sembra un rispetto nei confronti degli altri cerchiamo esatto. di muoverci bene di un è, un Però... è una cosa, è una cosa è fuori dal sì, mondo dico, eh. la toccare? si sì. eh, dipende cioè, la mia intenzione era quella okay, okay, cioè, facciamo eh, e lo capisco cioè ma se mancano i non è che mi suicido per principio dopodiché i, i visto che adesso è così chi vuole fare il metodo di faccia facciamo la cosa più condivisa e l'altro possibile scegliamo come li chiamiamo scegliamo e ho capito cazzo ah, cazzo guarda che il principio è sospeso di è Sì. Le, le, le, le, le sport no, Stephano, fanno... ma io, Snow, non sono No, Stefano mi fa quello che voglio. ma c'è e vanno Adesso sinceramente però portare gli rimedi di, di, di, di, me, home, di magari, tratta, questo patronio e mi dovete una mattina E quindi sono incazzato questo sono è tutta la era perché così non si può andare avanti del... sì, ma... per sì, ma... trovo, non si può incazzare trovo una soluzione anche tu, cioè, ma me io, io sono, sono sempre d'accordo con eh, la mia vita, non lo Qua la registrazione va ferma